Allora dovremmo, dovremmo essere essere online. Essere... Online. Giancarlo... allora dovremmo essere online. C'è Carlo. che Giancarlo. Sì, confermo che siamo online. Au Allora. Scusate, abbiamo un po' di eco. Ecco, adesso ci sentiamo. E intanto vi ringrazio. Abbiamo organizzato questo incontro perché oggi è il 9 maggio. Il 9 maggio è una data particolare, la festa dell'Europa ed è una festa doppia, se non tripla la fine della seconda guerra mondiale l'Unione Sovietica l'ha festeggiata e continua a festeggiarla oggi anche la federazione russa come appunto la giornata della fine della seconda guerra mondiale la vittoria sul nazifascismo e contemporaneamente eh, nel 1950 l'allora eh, ministro degli esteri francese Robert Schumann dichiarava l'apertura, la, diciamo che il processo di unità eh, europea che era appunto la, la comunità europea del, del carbone e dell'acciaio. E non è un caso che da comunità si sia passati a unione, ma questo è un tema che dovremmo affrontare, possiamo affrontare anche in altra sede. Un cammino, quello eh, europeo e quello della pace che... Per lungo tempo è stato visto, e vissuto come appunto una, uno spazio che eh, rafforzava i legami tra i paesi e eh, avrebbe consentito eh, al continente di vivere eh, in pace e non più in guerra tra i loro membri. E come vediamo oggi la situazione non è quella. In realtà appunto il passaggio da comunità a Unione Europea ha segnato pesantemente anche eh, lo spirito eh, comunitario con cui era nato e eh, contemporaneamente ha esportato eh, fino ad arrivare ai nostri confini eh, la guerra. E noi oggi siamo qui oltre eh, a festeggiare se c'è da festeggiare l'Unione Europea. Siamo anche qui perché è una data che ha significato anche eh, qualcosa per noi, perché noi però come Transform Italia eh, nel 2018 abbiamo in questo giorno iniziato eh, la nostra pubblicazione sul sito. E quindi è per noi una data eh, particolare E proprio per... Eh, segnare e segnalare questa eh, concomitanza di, di eventi abbiamo voluto anche oggi presentare un po' ragionare insieme su che cos'è eh, Transform Italia, che qual è, quali sono gli argomenti che ci interessa eh, trattare e, e come eh, nella dimensione europea troviamo eh, le risposte o le questioni aperte ancora oggi. Eh, per questo facciamo un breve giro di, di tavolo se mi permettete di dire e, e raccontiamo un po' che cos'è eh, il nostro impegno dentro questo quadro appunto eh, questo scenario che l'Europa ci offre io eh, partirei da non so se mi sentite, da Roberto Musacchio, per poi dare la parola a Francesca. Bene, eh, niente, abbiamo fatto questa riunione come se fosse una riunione di redazione, quindi io penso che, come diceva Roberto Morea, se quattro anni fa ci avessero detto che quel titolo che iniziò il nostro lavoro non c'è niente da festeggiare perché veniamo da una sorta di guerra dei trent'anni cominciando a ragionare su quello che era accaduto in questo periodo di dominio neoliberale nel mondo, in Europa, addirittura dal punto di vista demografico. Io ricordo di aver usato del materiale che veniva dalle diplomatiche che diceva come l'Ucraina aveva perso 7 milioni di abitanti in una sorta di guerra economica che aveva determinato conseguenze sulla sua demografia e, e, e che ci saremmo trovati dopo quattro anni Fortunatamente ancora tutti insieme, ma anche allargati, ma dopo una pandemia, anzi con una pandemia ancora in corso, e una guerra ancora in corso, di cui non si sa il corso, forse avremmo detto, beh, facciamo altro perché rischiamo di prevedere un futuro pericoloso. Noi questo futuro l'abbiamo previsto, abbiamo combattuto perché andasse diversamente, l'impegno, come nella nostra ultima assemblea, che è stata chiamata la battaglia di idee è stato proprio quello di fare in modo con le idee e anche con quello di forze che abbiamo potuto aiutare a mettere in campo di cercare di farlo essere diverso. Penso a una campagna che abbiamo fatto contro l'equiparazione tra nazismo e comunismo che era stata fatta eh, ricostruendo la seconda guerra mondiale al Parlamento europeo ci rendiamo conto eh, di quanto sia stata devastante questa eh, revisione della storia a comando, a progetto, a progetto di guerra, peraltro, come adesso vediamo, essere scoppiata in campo. Io penso che noi dobbiamo continuare in questo periodo, anche nei numeri che faremo tutti i mercoledì alle 3, alle, quindi nel pomeriggio siamo online, questa battaglia delle idee, farla insieme ad altri, farla a livello europeo e, e anche sottolineando le cose positive. E su questo concludo, perché... Eh, eh, ieri sono state delle cose belle eh, la vittoria del uh, Sinn Féin in Irlanda è, è una vittoria storica eh, perché è fatta con una storia difficilissima complicatissima eh, che ha saputo mandare oltre se stessa naturalmente e non a caso grazie a delle leadership femminili e femministe che ho avuto anche il piacere e l'onore di conoscerle oggi lo ricordavo in un post che facevo eh, su Facebook l'attuale leader del Sinn Féin, eh, Marilu MacDonald è stata parlamentare europea con me e nel paese dello scurantismo cattolico, della guerra civile permanente e così via eh, invece è stato eh, il eh, dirigente principale del Sinn Féin a presentare una legge sull'aborto presa direttamente dal Parlamento inglese sto parlando di Jerry Adams e eh, eleggono una maggioranza di parlamentari donne 14 su 27 e, e si apre una stagione importante. Contemporaneamente mi fa molto piacere aver visto le immagini eh, della nuova Unione Popolare Ecolog Ecologista e Sociale eh, che ha debuttato in piazza ieri in una affollatissima assemblea eh, dai socialisti ai comunisti passando per Mélenchon, per i verdi e per le forze democratiche di quel paese eh, naturalmente grazie alla leadership di Mélenchon ma voglio ricordare da questo punto di vista la giovane presidente del gruppo parlamentare anche dell'EFT, francese ma non obri eh, perché appunto anche lì eh, c'è il significato di una leadership eh, femminile, giovane e eh, vorrei ricordare che Menachon ha avuto la maggioranza dei voti proprio tra le giovani generazioni peraltro la soluzione che hanno trovato sul programma europeo è molto interessante noi avevamo provato a, a dirla anche in Italia disobbedienza a ciò che dei trattati è contrario a, a quello che sono i programmi i progetti, le costituzioni dei vari paesi Naturalmente se tu mi vuoi portare la pensione a 70 anni motivandola con i trattati di Maastricht io che sono per difendere a 62 anzi per portarla a 60 dirò. Quindi tra guerra e speranza faremo il numero anche mercoledì io proverò a spiegare più o meno di queste robe qui adesso vedo come mi viene e auguri a tutti noi di questo lavoro che abbiamo fatto e grazie a Roberto che ci conduce come si dice Grazie Roberto e Francesca è caduta ecco, dalla linea e quindi do la parola ad Alessandro Scassellati. Seguo il mio ordine visivo quindi. Ah, io volevo segnalare che ricordare, anzi, che oggi, eh, oltre a essere appunto il 9 maggio, l'anniversario sia della dichiarazione di Schumann sia della fine della seconda guerra mondiale, per il nostro paese è anche un doppio anniversario. Uh, non piuttosto tragico perché è, la, è il giorno in cui 44 anni fa sono stati uccisi uno peppino impastato e, e l'altro dalla no, mafia e l'altro Aldo Moro ecco, quindi era, era, era un ulteriore no, per legarlo un po' anche questi, questa giornata rispetto a degli eventi che credo che tutti noi vista la nostra età abbiamo vissuto più o meno direttamente insomma il clima di quegli anni e, e quindi diciamo da una parte la fine politica della prima repubblica se così si può dire con la morte di aldo moro e eh, diciamo poi l'inizio del, del movimento del movimento antimafia ecco perché la morte di poi di peppino impastato è quello che eh, è una delle, una delle situazioni che ha innescato certamente eh, diciamo una, una consapevolezza e un movimento anche popolare, politico, contro la mafia. Detto questo, eh, rispetto ai ragionamenti nostri, cioè quelli che noi facciamo come, come redazione, eh, diciamo l'orizzonte europeo è che rimane centrale e certe volte cerchiamo anche di allargarlo oltre. Eh, non siamo soddisfatti di questa Unione Europea che, che abbiamo. Eh, vorremmo che, si, che, che, appunto, che ci fosse una trasformazione, eh, soprattutto in un senso democratico, con un Parlamento che potesse avere diciamo, delle responsabilità e dei poteri come, come tutti i parlamenti dei paesi eh, dell'Unione Europea. Eh, fa superare diciamo questa gestione che passa attraverso la contrattazione tra gli stati quindi questo sistema intergovernativo che eh, diciamo ha, uh, ha tenuto insieme eh, anche in momenti critici però ha, ha poi avuto anche ha delle derive poco trasparenti eh, in molti casi appunto, non democratiche e, e, e soprattutto diciamo è, un, è frutto cioè tutte le, le decisioni che vengono prese sono sempre frutto di una contrattazione eh, che eh, in alcuni casi diciamo poi mette anche a rischio come abbiamo visto eh, negli anni della crisi dell'euro mette anche a rischio eh, il, il, diciamo la stabilità eh, della stessa Unione Europea in questo momento poi stiamo vivendo questa situazione di guerra e noi puntavamo molto in questi ultimi mesi, prima della guerra, su questo tema eh, di un'autonomia strategica dell'Unione Europea, non solo giocata sul piano ovviamente militare come poi eh, si sta in parte verificando, ma appunto anche con un ruolo di interlocuzione rispetto al resto del mondo. Eh, visto che noi ci, am, ci ammantiamo spesso di avere dei valori da, come dire, significativi di democrazia, di solidarietà, di, di diritti umani, eccetera, che cerchiamo di, come dire, eh, di far diventare il nostro eh, eh, l'elemento diciamo, che ci caratterizza come, anche come civiltà. Ecco poi, appunto, quando è cominciata questa situazione pre-guerra, perché ci abbiamo vissuto bene e ne abbiamo anche scritto nei, primi, nei, mesi, nei mesi precedenti la guerra, ecco, e poi successivamente, ecco, abbiamo assistito praticamente almeno fino adesso, adesso cominciano a ad esserci un po' di voci critiche, però al suicidio dell'Unione dell Europea da un punto di vista della, della sua del suo protagonismo, della sua capacità di fare politica, eh, e soprattutto nella relazione con un paese come la Russia che eh, fino a prova contraria fa parte dell'Europa, ecco, in buona parte. Poi certo c'è anche una parte asiatica, no? ecco, che forse anche prevalente da un punto di vista territoriale, però Mosca era la terza Roma, ecco voglio dire, c'è cioè, tutta una, una storia e c'è tutta una, un, una serie di elementi anche culturali che ci hanno connesso, soprattutto noi italiani. Noi italiani abbiamo costruito San Pietroburgo e in buona parte è stato costruito da architetti italiani, ecco per dirne una. Ecco, tutto questo è stato buttato, è sta, non siamo stati capaci, diciamo, come Unione Europea. Di, eh, come dire, di, avere un ruolo, di avere un ruolo autorevole, ci siamo sostanzialmente accodati, allineati al volere degli Stati Uniti e della Nato e per ora è ancora così. Ecco, con tutti gli effetti, con tutti i prezzi che stiamo pagando da un punto di vista politico, culturale, ma anche e soprattutto economico in termini di aumento dell'inflazione, chiusura di mercati e tutto il resto. Quindi, noi, siamo, noi io credo che come gruppo cerchiamo di, di ragionare, di riflettere per capire come questa Unione Europea possa essere non solo più democratica, ma possa avere anche un ruolo, come dire, di interlocutore autorevole, eh, non solo militare, ecco, per intenderci, eh, con il resto del mondo. Ecco. Finisco qua. Grazie Alessandro, eh, Roberto Rosso e poi MAPI. Eh, sì, io molte cose sono state dette da, da Roberto e da Alessandro, in particolare sull'Europa. Io eh, solitamente eh, scrivo eh, cercando, avendo come elemento dato di continuità nelle, nelle mie riflessioni la questione del digitale dell'innovazione tecnologica. Dove da questo punto di vista non è una, come dire, una rubrica di informatica di transform per capirsi, ce ne sono, ce ne sono in abbondanza. E, eh, il peraltro, sudoku fa... di transform. Potresti fare è... il sudoku di transform il sudoku, fatte sostanzialmente da persone anche tecnicamente più competenti di me. Eh, quello che voglio dire è che diciamo la, il digitale e la. Eh, e l'innovazione tecnologica è un dato pervasivo e trainante delle trasformazioni sociali che stiamo vivendo. In particolare, come abbiamo scritto in diversi, diversi di noi, in, in più o meno in tutti gli articoli, in questo periodo noi stiamo vivendo un intreccio di crisi eh, che hanno durata e, e, e, e, e, e orizzonti, origini diverse, insomma quella climatica viene da lontano ed è sempre più vicina e l'orizzonte catastrofico è quello sempre più vicino. Quella, quella, quella pandemia è, è stata velocissima, devastante ed ha effetti a tutti i livelli, la guerra è ancora più rapida ed, è, ed ha effetti, come è stato già detto, altrettanto, eh, altrettanto pervasivi e drammatici. Il dato economico, sociale e politico ne deriva e, e reagisce su tutto insomma Alessandro ne ha scritto abbondantemente sull'inflazione eccetera quindi occupandomi di questo io alla fine mi occupo, mi occupo de, de, di queste crisi proprio perché bene o male il digitale è, è visto ed è di fatto eh, come dire il dispositivo come dato globale il dispositivo che ha eh, di controllo di governo no? eh, o quantomeno come come, come ipotesi, come ideologia, no? Diventa il dispositivo con cui, eh, come dire, la i, i, come usano dire i, i, i militari di, di comunicazione, controllo, coordinamento, insomma, teoricamente. Quando più c'è crisi, quanto più ci sarebbe bisogno di avere informazioni, di avere, di avere coordinamento. In realtà il digitale funziona come amplificatore delle diseguaglianze, eh, a tutti i livelli, nelle condizioni di vita e negli accessi. Laddove il, il digitale potrebbe essere, nasce nelle, alle sue origini come ideologia, come ideologia della libertà, addirittura libertaria, nei suoi primi protagonisti e di condivisione della conoscenza, in realtà, come dire, abbiamo dicendo un po' una banalità, la condivisione delle fake news, è molto poco della conoscenza. Questo evidentemente fa sì che i regimi in cui noi viviamo non siano stati i regimi in cui il digitale ha funzionato abbattendo le diseguaglianze e affermando la partecipazione alla democrazia. Abbiamo avuto in Italia come dire, un intero movimento che ha pensato di ridurre la partecipazione digitale e la democrazia, eliminando le mediazioni che notoriamente sono il sale, della complessità sociale e politica abbiamo visto come la cosa è finita. Quindi di questo quest intreccio di crisi oggi ci troviamo a parlare. Come è stato detto eh, l'Europa è in, in questa situazione sia dal punto di vista dei rapporti di forza sul piano delle tecnologie del digitale e su tutti i piani in realtà il famoso vaso di coccio tra vasi di ferro ed è ridotto ad essere campo di battaglia e non strumento decisionale. Eh, Alessandro ha detto bene quello di cui eh, quella che è la nostra situazione. Sulla guerra, eh, volevo dire una cosa: M noi oggi quello che accade, eh, diciamo quello che ha scatenato l'iniziativa eh, russa, perché poi diciamo l'ultimo, la novità eh, è stata indotta, c'è tutta una storia precedente, è stata indotta dall'iniziativa russa. Tuttavia, eh, il contesto in cui e le conseguenze che questa iniziativa ha scatenato sono quelle che io ho definito nella nostra conferenza fatta qualche eh, giorno fa, quella che è uno stato di belligeranza, cioè di, di, di, di, di, di, di conflitto potenziale e di intreccio inesplicabile tra il livello militare e il livello civile, come dire, no? che è assolutamente interno a tutti i rapporti. Anzi, noi abbiamo visto abbiamo visto crescere eh, la funzione, e la complessità del militare, il rapporto tra la dimensione della sicurezza interna ed esterna. In fondo il problema qual è, che la, e, e qui la chiudo, che la decisione russa si personalizza su Putin, poi bisognerebbe capire, qui mi piacerebbe scriverne che ne scrivessimo qualcosa per capire meglio appunto il rapporto tra Putin, Russia e quant'altro. Il problema è che, come dire, ha ha fatto scattare, ha messo in moto un meccanismo preesistente che travolge tutti, compreso, compreso chi l'ha scatenato. Cioè i movimenti per la pace oggi eh, hanno solo un piccolo problema che, che se voi, quando si dice se vuoi la pace prepara la pace, il problema è che per preparare la pace devi agire dentro questo dispositivo globale estremamente intricato e, e complesso dentro cui noi viviamo. È estremamente difficile, quindi io non sono affatto ottimista. Ma la lezione è questa, perché poi, essendo questa la condizione di latente conflitto, io non mi riferisco semplicemente al fatto che ci sono decine di conflitti attivi, più o meno simmetrici o asimmetrici, ma proprio al fatto che tutti i rapporti sociali sono interni e, e, e la dimensione belligerante interna ai rapporti sociali. Se non riusciamo a preparare la pace, significa agire su questo, Mo stiamo inseguendo la situazione e chi insegue notoriamente non è in vantaggio. Vedremo nelle prossime periodo come ce la caviamo. Intanto io ringrazio, ringrazio questa redazione perché per quanto mi riguarda personalmente, l'ho già detto, mi ha dato l'occasione di mettere un po' ordine nei miei pensieri perché mi ha, costringendomi ad esprimermi come dire, mi ha costretto a rendere intelligibile quello che penso. Grazie a tutti. Grazie a te Roberto, eh, eh, prezioso contributo. Mapi, Maria Pia Calemme, eh. al secolo. Io, al secolo. Io in genere mi occupo di carcere, eh, non scrivo molto, scriverò per mercoledì un articolo sul carcere in Italia, sui dati del rapporto, sull'ultimo rapporto di Antigone sul carcere. Ehm, in questa giornata, eh, per questa giornata, ho pensato di dare un'occhiata ai dati eh, europei invece sul carcere. Ne abbiamo alcuni problemi che sono. Eh, conosciamo abbastanza bene del carcere in Italia, il sovraffollamento, la lunghezza delle pene, i lunghi tempi di carcerazione preventiva, quindi molte persone in custodia cautelare non condannate, età elevata dei medie insomma dei detenuti eh, dunque mh, non va molto meglio in Europa almeno da, rispetto ad alcuni indicatori però prima di dire questo eh, i dati sono po pochissimi eh, quelli che insomma non, non, faccio, non la faccio lunga eh, l'Unione Europea come è noto non ha competenze né in materia di giustizia né in materia eh, di mh, amministrazione penitenziaria eh, l'unica eh, diciamo, eh, clausola che riguarda l'ingresso nell'Unione Europea ci sono due clausole da questo punto di vista che riguardano l'ingresso dei paesi nell'Unione Europea uno è non prevedere la pena di morte, siamo proprio al minimo sindacale e l'altra è l'adesione la alla Convenzione Europea per i diritti dell'uomo che è emanazione, che però è l'adesione al Consiglio d'Europa eh, con l'adesione alla convenzione l'unione europea non aderisce alla convenzione dei diritti dell'uomo perché non è uno stato si dice anche se è previsto invece che dovrebbe nei, insomma nel che dovrebbe aderire alla convenzione per cui esiste una situazione paradossale per cui potrebbe esserci un delle potrebbero esserci delle normative europee che entrano in contrasto con la convenzione dei diritti dell'uomo eh, la Corte di giustizia Europea, come è noto, si occupa esclusivamente di regolare e eh, di intervenire sui rapporti tra la legislazione europea e le legislazioni nazionali, mentre per tutto il resto, diciamo, per tutte le questioni che riguardano le materie relative ai diritti umani, eh, se ne occupa il Consiglio d'Europa appunto, che è molto più ampio della, e da cui è stata di recente espulsa la Federazione Russa, che si è anche ritirata, quindi... Ma, eh, i cittadini russi non hanno più la possibilità di eh, adire a la convenzione europea eh, io la considero una cosa piuttosto grave perché un conto è sospendere la federazione russa dalla eh, corte europea quindi non dare la possibilità più ai russi di intervenire eh, nelle decisioni un conto è eh, mh, escludere eh, togliere ai cittadini russi la possibilità di denunciare, diciamo così, di adire la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, alla quale si mh, ricorre in maniera individuale, cioè sono i singoli cittadini, come è noto, a eh, lamentare una situazione che nel loro paese ritengono in contrasto con la Convenzione. Ora, la Federazione Russa, a breve inciso, è uno dei paesi più eh, abbondantemente sanzionati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo eh, per, per varie violazioni della, della Convenzione. Tornando ai numeri, io ho estratto, diciamo così, dall'ultimo rapporto, il Consiglio d'Europa fa un lavoro abbastanza prezioso, fa un lavoro prezioso eh, perché tutti gli anni produce... In realtà l'Università di Losanna, a farlo, ma insomma su incarico del Consiglio d'Europa produce un rapporto che si chiama SPACE sulle statistiche penali in cui ricostruisce eh, sulla base dei dati che sono forniti dai singoli paesi la situazione eh, del sistema penale e del sistema penitenziario nei vari paesi europei. Non tutti i paesi forniscono i dati, ma insomma mediamente su, ci sono circa 46-47 paesi che forniscono dati, per cui in qualche caso è possibile fare dei confronti. Confronti che però non tengono conto ovviamente del fatto che appunto esistono sistemi legislativi, sistemi di giustizia penale e sistemi penitenziari enormemente diversi tra un paese e l'altro e quindi non si possono pesare, diciamo così, eh, eh, non so, il ricorso alle misure alternative, la lunghezza delle pene. Ci sono alcuni indicatori che però sono eh, interessanti. Innanzitutto un numero... Eh, ci sono a, mh, Al 2021 c'erano so, eh, detenuti nelle prigioni dei paesi del Consiglio d'Europa 1.400.000 persone, che non è un numero enorme, però significa che ogni 100.000 abitanti ci sono 102 persone in carcere, che non è neanche proprio pochissimo. Eh, con tassi di sovraffollamento anche eh, mh, abbastanza importanti, a fronte della media del Consiglio d'Europa ci sono diversi paesi, l'Italia è uno di quelli, che si discostano abbondantemente dalla, dalla, dal, da, dallo standard, diciamo così, da, dalla, media, dalla media europea. Tra questi paesi non c'è la Danimarca, paese famoso eh, perché ha, stabilito, ha stipulato un accordo con il Kosovo per l'esportazione, ne hanno parlato Stefano, Alessandro, ne hanno scritto, eh, l'esportazione di 300 detenuti nei prossimi cinque anni, a partire dal 2023, in eh, Kosovo. Quindi esporterà la Danimarca, esporterà, se l'accordo rimane in vigore, qualcuno non pensa di strapparlo, ehm, rimarrà in vigore questo accordo che prevede l'esportazione dei detenuti, detenuti stranieri ovviamente, perché la Danimarca non ha un problema di sovraffollamento delle prigioni, eh, ma ha un problema eh, di eh, numero di detenuti stranieri in percentuale rispetto alla popolazione detenuta. Eh, non è l'unico paese ad avere questa caratteristica, cioè ad avere un numero elevato di detenuti stranieri sul totale della popolazione. Eh, tra i paesi sia dell'Unione Europea sia del Consiglio d'Europa speriamo soltanto che a qualcun altro non venga in mente la stessa idea geniale di portare detenuti verso paesi come il Kosovo eh, che non aderiscono al Consiglio d'Europa che quindi non sono denunciabili diciamo eh, alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Il, dicevo che il, il tasso di incarcerazione è di 102 persone per ogni 100.000 abitanti, ci sono alcuni paesi che hanno dei numeri stratosferici. la Federazione Russa, per dirne una, diciamo, è, anche se ormai in questo momento è fuori gioco, che ha addirittura 358 persone in carcere ogni 100.000 abitanti, ma avendo molte carceri, molte carceri non ha un problema di sovraffollamento. Sul sovraffollamento eh, si era la, la, la, in un rapporto precedente, uno, degli, uno dei rapporti della, della Space, uno degli estensori si era sbilanciato diciamo così a eh, sostenere una tesi molto diversa sia da quella che sostiene normalmente si sostiene normalmente nel Consiglio d'Europa sia da quello che raccomanda il Comitato per la Prevenzione della Tortura che è un altro organo della, eh, del Consiglio d'Europa eh, si era sbilanciato sostenendo che è necessaria la costruzione di nuove carceri. Ora questa non è appunto né l'indicazione generale che viene dal Consiglio d'Europa né dal, dagli altri rapporti né dal Comitato per la Prevenzione della Tortura che anzi sostiene espressamente, anche loro hanno scritto di recente un rapporto senza numeri ma con, richiamando le loro raccomandazioni precedenti che invece il ricorso alle misure alternative al carcere che è l'unico strumento effettivo di deflazione. Eh, direi che basta, non vi rompo le scatole con uh, numeri, eh, ma anche numeri. Leggeremo il tuo articolo e li troveremo. Che riguarderà Re. però l'Italia e non l'Europa. E eh no, ne fai uno apposta sulle sì, Certo, la prossima volta. <ride> Grazie Mapi. Eh... Non so se Francesca deve lavorare più tardi quindi se la prendiamo al volo. Francesca no. ci sei? Ci sono, ci sono. Allora io vabbè eh, questa è una redazione splendida, splendida, un gruppo di lavoro di confronto magnifico. Sono molto contenta di collaborare con voi. Purtroppo non riesco a collaborare molto per i eh, miei limiti. Comunque. Vabbè, eh, io eh, mi occupo un po' della la scuola perché sono insegnante, sono, eh, mi interessa di Europa perché insomma eh, sono diciamo, nata politicamente interessandomi di Europa e di pace. E in questo, in questo giorno verrebbe da dire appunto con la frase con Robert Schumann che nella sua dichiarazione fatta alla fine, cioè fatta nel secondo dopoguerra, non abbiamo fatto l'Europa, abbiamo avuto la guerra. E siamo quasi nella stessa situazione, perché l'Europa che abbiamo costruito eh, è stata... Dal, dal 90 diciamo, dal dopo la, la caduta del muro di Berlino, non, ha, eh, non è stata all'altezza delle sue promesse. È stato, noi europeisti siamo stati molto autoreferenziali, per cui ci siamo concentrati sull'Unione Europea, pensando che dall'Unione Europea eh, sarebbe venuta ogni soluzione. Abbiamo pensato poi soprattutto era poi l'Unione Europea che aveva intrapreso la strada di Maastricht, quindi una, una, una, una modalità di integrazione estremamente problematica anche per i nuovi venuti. E non ci siamo resi conto che dovevamo comunque costruire la casa comune europea di cui parlava Gorbaciov, dovevamo aprirci puntare anche alla, a, a vedere come, eh, diciamo, integrare quei paesi in un sistema di sicurezza, in un sistema di pace che per varie ragioni non appartenevano all'Unione Europea. Invece non, non, ne, nemmeno avevano la prospettiva di appartenere. Invece cosa è stato? Eh, questa unione europea è stata vista come eh, diciamo il punto d'arrivo obbligatorio per tutti questo è diciamo eh, questo è il club dei paesi felici dei Paesi ricchi eh, dicio, è la, il sugello dell'appartenenza all'occidente eh, insomma è stata è la via d'ingresso anche per la nato insomma tutto anche diciamo fatto Ehm, giostrato anche dagli stati uniti l'adesione dei nuovi membri e quant'altro intanto non si è eh, non si è chiesto non si è discusso che di che tipo di unione europea dove volevamo costruire eh, non si è chiesto non si è non abbiamo si è voluto cancellare il passato e non si è voluto Ehm, anche chiedere ai nuovi membri che tipo di unione, di unione volessero loro no tanto per vedere no per confrontarci e ora insomma ci si lamenta che questo non, non va bene insomma questa integrazione non è stata tanto riuscita che quelli sono nazionalisti e che quelli insomma eh, diciamo che c'è stato un po' eh, non c'è stata una una un grande confronto prima non c'è stata una esplicitazione diciamo delle progettualità che volevamo avere quindi eh, questa molti e soprattutto i federalisti insomma hanno, hanno sempre detto che ci vuole un nucleo di quelli che vogliono andare più avanti più veloci e altri insomma devono avere degli eh, altri arrangiamenti non so chi vuole andare di me meno velocemente o chi vuole accontentarsi del libero scambio così quindi vedete tutto in negativo no e invece dovevamo bisognava vedere noi eh, che cosa vogliamo costruire con per esempio la russia allora con quei paesi che di di magari di una federazione europea non hanno tanta voglia, però che tipo di cosa vogliamo costruire insieme a loro? Ecco, questo è mancato come riflessione, come anche attività politica, e quindi ci ritroviamo con la guerra, con la guerra in Europa. Punto fondamentale ora per riprendere le fila è ecco, ripensare a costruire la casa comune europea e cercare di emanciparci dalla Nato. Quello è, è la cosa da fare. Ecco, basta. Mi fermo qui. Grazie, Francesca. E, Io ben... Scusate, diamo la parola a Stefano e, e poi dopo a Giancarlo. Sì, grazie, anche perché purtroppo vi devo abbandonare rapidamente causa ulteriori impegni di lavoro. Ma parlando prima della riunione con, eh, con Roberto, mi domandavo su come inquadrare un intervento che, a, che avesse un minimo di senso. Eh, e ho in qualche maniera intersecato il suggerimento del prezioso Roberto Morea con eh, una piccola riflessione. Quando è nata l'Europa, anzi nei primi anni eh, di, della cieca, eh, avevamo un continente giovane, molto giovane. Eh, Tant'è che, per esempio, dall'Europa del Sud in particolare, ma non solo dall'Italia, eh, erano i giovani che andavano nell'Europa del Nord, che peraltro era altrettanto giovane a, a cercare lavoro, a cercare di migliorare le proprie condizioni di vita. Il continente che abbiamo, 72 anni dopo, è vecchio ed è soprattutto vecchio in paesi come l'Italia, come la Germania, come quelli più influenti dal punto di vista anche parte come la Francia, più, più pesanti. Eh, gli unici soggetti che in qualche maniera eh, abbassano l'età media della popolazione sono quelli che dovrebbero arrivare da fuori l'Europa e sono quelli che non per ragioni utilitaristiche ma perché vogliono migliorare le proprie condizioni di vita che chiamiamo volgarmente migranti eh, spesso si ritrovano in tutto il continente a non avere dispositivi, possibilità, opportunità per poter entrare regolarmente nel continente ecco, 72 anni dopo uno dei grandi fallimenti è quello dell'aver trasformato il continente in una grande fortezza. Eh, una volta nel, nel 61 c'era un muro soltanto, quello di Berlino, e adesso ci sono 1700 chilometri di muri e di fili spinati interni o esterni, come se fossimo un continente fatto, fatto a gabbie. Eh, e non soltanto questi, eh, pensiamo ai 60.000 respingimenti in mare operati da, dall'Egeo fino all'Oceano Atlantico da quell'organismo criminale che si chiama Frontex di cui finalmente pochi giorni fa il direttore è stato, è stato rimosso pensiamo a quello che sta succedendo eh, ormai finito dimenticato i confini fra Bielorussia e Polonia beh, eh, un piccolo raggio di speranza però lì Trattasi non di essere ingenui, ma di fare agire, di far tornare la politica protagonista. Eh, a me, a, me e a noi, perché poi ne abbiamo discusso anche tante volte, viene in mente. Il conflitto in Ucraina ha costretto l'Unione Europea ad applicare una direttiva che noi chiamavamo la Dormiente, la 55 del 2001, utilizzata soltanto per le ultime persone che scappavano dal Kosovo dirette in Unione Europea. Questa consente ai cittadini di un paese in guerra di entrare nell'Unione Europea e di ottenere protezione eh, temporanea, però di ottenere protezione eh, senza bisogno di dover ricorrere a domande di asilo, senza essere, dover essere interrogati letteralmente per capire se avevano o meno il diritto di, di poter restare in Europa. Beh, che questa garanzia venga offerta soltanto ai biondi, bianchi e con gli occhi azzurri è assolutamente inaccettabile. È possibile ragionare sul fatto che la 55-2001 diventi la direttiva che fa saltare per aria Dublino, fa saltare per aria eh, lo stesso New Pact on Migration and Asylum e costringa il continente europeo ad assumersi le sue responsabilità? Io credo che questo dipenda da una buona politica, ma anche da una buona informazione, da un buon lavoro di costruzione di sapere pubblico e di sapere politico. A me la redazione di Transform piace un casino proprio per questo, perché mette in discussione i propri saperi, li confronta a volte anche in maniera bella, bella forte, però alla fine quello che produce è un sapere collettivo che secondo me, se riusciamo, secondo me, spero secondo noi, se riusciamo a rendere più diffuso, più capace di permeare anche e soprattutto di uscire fuori dall'ambito nostro, che è troppo anziano, scusate se insisto sul termine generazionale, ma che riesca ad entrare anche in quei mondi che hanno fame di sapere, ma in cui la domanda non corrisponde all'offerta, beh, io credo che magari fra quattro anni, quando raddoppieremo il, il giro, eh, magari ci saranno persone migliori o più giovani di noi al nostro posto, tranne Morea che è eterno, e, <ride> ci saranno migliori anche di noi al nostro posto, Beh, potremmo aver, dire di aver reso un servizio utile eh, a un'Europa del genere, che, come ci capita spesso di dire, non è più politica estera, ma è qualcosa che riguarda ognuno e ognuna di noi. Grazie. Grazie Stefano anche per l'eternità spero che ci siate anche voi insieme a me, quindi allarghiamo la tavola più che altro. Giancarlo. Eccomi, allarghiamo la tavola, no? e mi pare un bellissimo, un bellissimo slogan e ci abbiamo provato alla, a, a parecchiarla questa tavola. E insomma ci, siamo, ci abbiamo lavorato parecchio ed è ora una tavola abbastanza grande, abbastanza popolata, no? nel senso che abbiamo dei lettori che ci seguono costantemente, sia passando per anche i social, Facebook soprattutto, ma anche autonomamente arrivano al, al nostro sito. Il nostro sito che viaggia essenzialmente, secondo me, su due gambe ed è stato dimostrato in questo incontro. Eh, una è la gamba, diciamo, della competenza e del lavoro che c'è dietro, no? perché mh, questi compagni che hanno parlato prima di me hanno dimostrato un, un carico di lavoro, no? sono, hanno un livello di informazione, rimangono sul pezzo giorno dopo giorno, settimana dopo settimana pubblicano articoli di alto livello e questo è sicuramente un, diciamo, un punto di forza. L'altro punto di forza credo sia la capacità di stare sul pezzo, no? cioè la capacità di trasferire questa mole di, di lavoro, di riflessione, dentro la quotidianità, diciamo, no? la fattualità della politica per come si presenta. E questo non va taciuto. Eh, sappiamo tutti, inutile, bisogna anche dirlo, insomma che questa cosa è molto sulle spalle sia di Morea che di Musacchio, no? che, eh, ma tutti, peraltro, sono impegnati in, questa, in questo sforzo. Volevo solo dare un paio di, eh, di di dire insomma questo. questa eh questo aspetto Voi sentite su una continuità abbiamo dei problemi di connessione Giancarlo? Niente, è caduto, mi sembra che sia lavorato separatamente eh, il problema della diffusione Mi sentite okay, adesso? adesso sì. Pronto? Sì. Ok, allora dicevo, questo imbandire la tavola non ha mai voluto dire mettere dei, dei cartelli pubblicitari per far arrivare le persone che passano per la strada. No, è stata la costruzione di uno sforzo politico che avesse una, una sua portata, un suo senso e una sua valenza. La nostra audience... No, abbiamo. abbiamo un problema di linea con la casa. seguita eh, la seg... e ci siamo riusciti abbastanza eh, mi spiace <ride> allora rapidamente rapidamente allora ci manca un pubblico europeo e eh, uno dei temi che ci dovremmo porre è questo eh, il fatto che il nostro paese, privato di una rappresentanza a Bruxelles e di una sinistra alternativa, eh, tende a ricevere dall'Europa e poco a dare. E questo dipende anche da una vecchia caratteristica della, diciamo, della classe dirigente italiana, che è sempre riuscita a sequestrare quote di democrazia. Oggi in Italia, che siano populisti, o che siano europeisti d'élite, le nostre classi dirigenti trattano i temi europei come se l'Italia fosse un fanalino di coda, fosse un paese poco influente anche nelle decisioni che vengono prese. E questo significa sequestrare temi di dibattito e il nostra, la nostra uh, opinione pubblica si, sembra una opinione pubblica provinciale, un'opinione pubblica sganciata dalle problematiche europee. Ma questo è un falso, è, un, è il risultato di scelte politiche che sia i populisti che, ahimè, i democratici compiono. E in questo noi stiamo combattendo una battaglia per riportare i temi europei in Italia e i temi italiani in Europa. Lavoriamo anche sul tema di costruire un'opinione pubblica di sinistra europea e però qui ci scontriamo anche con una difficoltà materiale perché le traduzioni eh, non possiamo affrontarle sullo stesso terreno, diciamo, di volontariato con cui riusciamo a risolvere. Eh, Giancarlo? Niente. Credo che comunque secondo me bisogna puntare nella... è quello di un'opinione pubblica di sinistra che pensi a una Europa alternativa e con ciò mi passo la parola a voi. Io invece Grazie, vi buon saluto Franco. e buon, buon lavoro. A Grazie, domani. Stefano. A Ciao. Allora, ci siamo tenuti per ultimo il Dolcino e, e quindi do la parola a Franco Ferrari. Cioè Fra-Dolcino. Fra-Dolcino. <ride> <Ferrari. ride> io provo a dire qualcosa su quello che non ho su me un po' cambio argomento, anche se c'è un filone, diciamo meglio, un orizzonte che cerco di tenere fermo, però poi lo affronto da temi molto diversi. Adesso nell'ultima settimana mi sono occupato felicemente, devo dire, del, del, della Francia, dell'accordo a sinistra, eh, di quello che potrebbe anche determinare, è una delle cose buone che stanno succedendo, quindi... Eh, credo che lo seguiremo ancora fino, fino penso al 20, no, 19 giugno, quando ci saranno eh, i ballottaggi. Invece questo mercoledì eh, voglio provare a tornare sul tema della guerra, però affrontandolo come dire, dal livello ideologico, perché è chiaro che un conflitto ha eh, strati diversi, diciamo, a quello che che adesso va molto nella discussione, che è più geopolitico, gli stati, rapporti tra stati, le sfere di influenza, eccetera, e poi ha sempre un sottofondo, come dire, sociopolitico, anche di rapporti di classe a livello nazionale e a internazionale, e ha però una dimensione ideologica, perché poi i soggetti, che sono individui, sono collettivi, eh, inevitabilmente cercano di rappresentare e di legittimare quello che fanno forse anche le peggio forcate, comunque con una qualche forma di, di idea e di ragionamento che cerchi di essere eh, di legittimazione. Allora, siccome eh, io penso che non è un'idea particolarmente originale, che, che il, il momento in cui siamo non è che nasca esattamente il 24 febbraio, diciamo che abbiamo una fase che è stata di crisi dell'assetto del dopo del crollo di Unione Sovietica, eh, degli equilibri, ma anche del capitalismo, così come è stato egemone nel, nel, per un ventennio, no? il berismo, la globalizzazione che si è proiettata in eccetera, eccetera. Questa crisi ha prodotto varie cose, tra cui anche una certa ripresa di un nazionalismo che io ritengo abbastanza regressivo, perché... Eh, Tira in ballo elementi etnici, elementi che in cui eh, diciamo i vari interessi e le varie visioni del mondo diventano incompatibili. Quindi sono anti-universalisti, cioè sono contrarie all'idea che eh, pur nella pluralità delle storie, delle culture, eccetera, dell'identità, però queste abbiano e possono trovare un fondo comune. Allora, detto questo, anche partendo da qualche spunto di questi giorni, eh, volevo provare a vedere un po' qual è l'autoregittimazione della Russia oggi è stato un discorso di Putin eh, che è, ci sono stati altri fatti lo svaglione di Lavrov per chiamarlo in modo fumistico e, e c'è dentro il mondo russo e probabilmente questa guerra accentua gli elementi negativi e tutta una serie di, di, di idee che recuperano visioni nazionalistiche a mio parere regressive e più io poi penso che nella guerra fra Russia e Ucraina, al di là che è chiaro che la Russia ha la responsabilità, come dire, di aver alzato il livello di conflitto militare, questa è una verità politica, che al di là delle ragioni precedenti che poteva avere la Russia non gli si può sottrarre, io non credo che sia un conflitto come dire, in cui ci sono, i, si possono individuare qui semplicisticamente i buoni e cattivi. No? Eh, la propaganda dice il nazista sei tu, non nazista sei tu e così via. Il, il, credo che se si va a vedere il peso che ha un nazionalismo regressivo in Ucraina eh, che ha avuto soprattutto del 2014 in parte anche prima 2014, nel determinare eh, elementi importanti di conflitto interno internazionale, eh, e internazionale questo è un elemento che pesa quindi eh, non credo alla narrazione che vede dire, un nuovo Hitler contro un paese eh, in cui c'è una fuga democrazia che va, un paese che ha approvato la legge sulla decomunistizzazione, eh, che ha cercato in qualche modo di cancellare la minoranza russa. Tra l'altro, leggendo ho scoperto che eh, è vietato per legge girare con il ritratto di Che Guevara, quando ha detto che quantomeno sull'Ucraina eh, è difficile che abbia responsabilità storiche. E però c'è l'altro soggetto, che però purtroppo non è l'Unione Europea, ma che è gli Stati Uniti. allora gli Stati Uniti, questa amministrazione punta a riaffermare a riaffermarsi come la forza che guida il mondo, quindi che determina i buoni cattivi, i vivi e i morti. E, e lì ci sono partivo da due fatterelli, sono due cose interessanti. Adesso oggi, prima il discorso di Biden, che è andato nella fabbrica di Javelin, no? Questi missili anti-tank eh, che, che producono in grande quantità, gli erano mandati già 5.000. E una delle cose che ha detto, mi sembra stato poco sottolineato nei giornali, ma comprensibile: ha detto, Noi siamo la della democrazia. E, e teniamo presente che essere la sede della democrazia fa sì che abbiamo anche un sacco di posti di lavoro ben pagati, qui in Mississippi, sì, sì, sì, più qui nel resto del mondo. Ora, quest'idea che insomma, poi non è solo l'arsenale, perché. Vuol dire la guerra, che la guerra da un'altra parte sia vista come un beneficio, che produce buoni posti di lavoro, ben pagati a casa propria, secondo me è un problema. E l'altro problema è che oggi Le Monde dice, scrive, eh, un titolo fatto Le Monde piuttosto schierato sulla posizione NATO-Occidente-Stati Uniti, quindi non è che lo faccia per spirito particolarmente critico. Dice che a Washington c'è un'inconfessabile euforia, no? perché questa guerra è la grande occasione che hanno trovato per mettere in difficoltà la Russia dare un nemico con la Cina. Ora, anche qui, che questa guerra possa determinare un una inconfessabile euforia eh, a me è un po' preoccupato, e, e, e anche questo rientra in quella visione ideologica, anche perché noi abbiamo nella nostra risoluzione l'idea che la guerra non è uno strumento di soluzione dei conflitti, ma gli Stati Uniti questa cosa qua non ci hanno mai messa. Gli Stati Uniti, più o meno per tutte le amministrazioni, dove orientamento sia orientamento siano, la guerra è uno strumento di rivoluzione dei conflitti, possibilmente la guerra a casa d'altri è possibilmente fatta con i propri mezzi militari e quindi con i buoni posti di lavoro. Quindi, io volevo un po' mettere insieme questi aspetti, questo versante della guerra che è uno degli elementi per capire il conflitto, e però poi chiudo: eh, se parlo dei protagonisti della guerra, non saprei dove mettere l'Unione Europea. Perché siamo partiti un anno due fa, Macron ha detto la Nato è morta. Adesso sembra che la Nato sia il centro del mondo, ma in realtà. Eh, sono gli Stati Uniti che con Trump avevano come dire, spento eh, la macchina e Biden, che ha un'impostazione diversa, ideologica, eh, più espansionista, aveva acceso la macchina e improvvisamente tutti vedono nella Nato eh, l'architrave della, della situazione. Anche questo è preoccupante, soprattutto per noi che abbiamo comunque un ruolo nell'Europa, anche se non di quello che abbiamo detto tutti, non dell'Europa reale che c'è, ma dell'Europa che andrebbe costruita. Però il quadro della situazione mi sembra questa e credo che vada un po' studiata e analizzata eh, da, da molte parti eh, con l'obiettivo di costruire un campo che oggi c'è ma è ancora molto debole quello che non è né quello del nazionalismo regressivo né quello dell'imperialismo liberale se non così che è una definizione abbastanza corretta a voi la parola grazie Franco e grazie anche a tutti voi per l'incontro mi sembra utile Sostituisce in parte anche quello che dovremmo fare domani, quindi qualcuno ha già detto che cosa scriverà, quindi ci, ci avvantaggiamo in questo senso del lavoro da fare. E io intanto vi ringrazio, non ci sono conclusioni da fare, quindi la puntata precedente sostituisce quella che verrà dopo, quindi... È un progresso, è un work in progress. E vi ringrazio ancora a tutti perché è un lavoro prezioso. Penso che, come dice Giancarlo, forse la tavola apparecchiata eh, ospiterà ancora nuovi lettori e noi partecipanti a questa discussione. Grazie ancora a tutte e eh, a tutti. E buona, buona festa di Transform.